Assemblea legislativa dell'Umbria, seduta di martedì 17 giugno 2014, sessione dedicata alle interrogazioni a risposta immediata, question time. Buongiorno colleghi, cominciamo la seduta del question time. Abbiamo quest'oggi sei interrogazioni, cominciamo con le interrogazioni a risposta dell'assessore Rometti e quindi la prima è l'oggetto numero 187 gravi disagi per il traffico sulla strada statale numero 452 della Contessa tempi previsti per il completo ripristino della normale viabilità intendimenti della giunta regionale perché nel frattempo diminuisca la durata delle code di autoveicoli interroga il consigliere Goraci risponde appunto all'assessore Rometti. Prego, collega Goraci. Grazie, Presidente. Assessore Rometti, questa interrogazione io l'ho presentata il 28 aprile 2014. Ahimè sono stato buon profeta, non ci voleva da essere eh, scienziati. Ma le sottolineo, ricordando la sua eh, cortese attenzione nell'invitarmi all'incontro che fece il 13 dicembre presso il suo assessorato 2013 con la commissaria del Comune di Gubbi, rappresentanti dalle categorie, per capire quali sarebbero stati i tempi e le modalità di intervento per quella strada. Io dissi da allora, confermato in questa interrogazione, e ahimè i ponti del 1 e 2 di giugno e quello dei ballottaggi del 7 e 8 giugno hanno dimostrato che, soprattutto con il pendolarismo marino, quello della Tintarella, che riguarda anche eh, molti perugini, quella strada eh, si intasa in maniera assolutamente insopportabile. Si è arrivati nel ponte del 2 giugno addirittura ad oltre un'ora di coda. Allora le chiedo a ah, quali sono i tempi dell'intervento in questa strada, eh, lei sa bene, conosce il territorio, sulla viabilità è uno dei campi dove ha agito un po' meglio che su quello ambientale, e, eh, non il disagio che arreca ha dell'incredibile in un territorio che è già totalmente isolato e oltre a sapere appunto dei tempi, la invito a ragionare insieme con la provincia, o quello che resta della provincia, con le forze dell'ordine, con la Polizia Municipale del Comune per verificare se il sabato e la domenica, quando non transitano i mezzi pesanti, è possibile una vigilanza maggiore, disattivare il semaforo e magari con solo i veicoli più leggeri consentire il doppio senso di circolazione in modo tale che le code eh, verrebbero a meno da questo punto di vista. È evidente che per far ciò occorre una presenza forte e significativa di eh, vigilanza perché, se poi arrivano due autotreni che hanno l'autorizzazione per trasporti particolari in quel giorno, ci potrebbe essere il rischio. Però è un invito caldo e forte perché l'estate è tutta davanti e non è immaginabile che da qui a settembre ci possano essere ore di coda in una strada che da Cantiano a Gubbio si dovrebbe percorrere in 13-15 minuti. Grazie collega Goracci, prego per la risposta l'assessore Rometti. Sì, grazie al consigliere Goracci per aver diciamo, evidenziato questo problema che sicuramente è un problema rilevante in questo momento nella viabilità regionale. Come ha affermato il Consigliere stesso, noi non abbiamo, penso, sottovalutato questo fenomeno che è avvenuto. Peraltro in questo momento noi abbiamo diverse situazioni in giro per l'Umbria perché e le precipitazioni e comunque la situazione che stiamo riscontrando con eh, diciamo, le forti precipitazioni degli ultimi due o tre anni hanno messo a dura prova diciamo così, la viabilità regionale l'Acqua Sparta-Spoleto, ci sono altre situazioni in cui è necessario intervenire. Allora, inizialmente si è cercato di ripristinare la viabilità a un a senso unico alternato, com'è in questo momento. Poi è stato affidato alla provincia l'incarico di verificare, diciamo, da un punto di vista progettuale, l'onere economico di questo intervento, che dalle stime fatte a, a, eh, ammonta circa un milione di euro. Quindi una cifra importante. Peraltro dai rilievi fatti proprio per la predisposizione del progetto, lì vediamo che il tratto interessato dal dissesto non è solo regione, provincia di Perugia, ma interessa in parte anche la provincia di Pesaro. E, e quindi c'è anche da concertare con loro diciamo, questo aspetto. Noi non abbiamo in questo momento, come lei sa, avendo approvato il bilancio, nel nostro bilancio somme per intervenire. Confidiamo di reperirle entro l'anno con alcuni recuperi di anticipazioni che l'amministrazione regionale ha fatto in attesa che arrivassero i FAS, ora FSC, aeroporto, piastre logistiche. Proprio in questo momento è in corso una riunione per verificare se queste somme possono essere utilizzate anche per interventi diversi Speriamo che lo si possa fare. E, mh, nel frattempo, noi, questo credo che il consigliere lo sa perché ne avevamo parlato, quella viabilità, sia il tratto marchigiano che il tratto umbro, dove sono necessari interventi anche di ammodernamento più consistenti, è in parte regionale e il tratto, da quel, da quel, dalla frana in poi, è della provincia di Pesaro. La qualità di quella viabilità dipende da questo. Noi, perché la provincia di Pesaro non... Non è nelle condizioni di fare una manutenzione adeguata, mi dice il Presidente che loro spendono mezzo milione di euro l'anno solo per l'illuminazione della Galleria del Furlo. Quindi noi congiuntamente, Regione Umbria e Provincia di Pesaro, abbiamo chiesto da un po' di tempo che questa viabilità venisse, ritornasse ad essere come era prima una viabilità statale perché quella è una trasversale interregionale a tutti i caratteri per essere e questo diventerebbe il presupposto anche per interventi di miglioramento più complessivi sulla proposta che lei, lei ha fatto di grande buonsenso io devo dire che mi sono attivato già 15 giorni fa perché questo evento del 2 giugno peraltro l'ho saputo direttamente mia figlia quel giorno era andata al mare quindi la fila che si è creata io ho, ho avuto già un incontro con la provincia di Perugia e mi è stato assicurato che il sabato e la domenica una pattuglia di guardie provinciali presidierà questo semaforo per favorire diciamo, il traffico dove c'è la mattina l'accesso verso il mare e il pomeriggio probabilmente il ritorno verso, eh, verso l'Umbria e quindi da, ecco, non ho notizie, credo che c'è stato un mio colloquio con il Presidente guasticchi direttamente con l'assessore Caprini, con gli uffici e quindi in questo momento c'è un'attività di questo tipo che ci consentirà in attesa di fare i lavori con eh, diciamo, le modalità che ho detto di affrontare meglio questo problema delle code che si creano nei due giorni diciamo, del fine settimana. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere Coracci. Grazie Presidente. Ma, eh gentile assessore sono abbastanza insoddisfatto perché sui due temi di fondo lei anche se con garbo non ha risposto anzi rispetto all'incontro che avemmo il 13 dicembre 2013 presso il suo assessorato dove addirittura io dissi se i lavori si facevano iniziavano verso marzo aprile passato lei ora mi dice che dobbiamo vedere se i fondi si eh, riusciranno a trovare entro la fine dell'anno che significa bene che va bene che va parliamo di un altro anno quindi probabilmente due stati in questo modo follia per un milione di euro che le sembra consistente come cifra ma rispetto a quello che si spende sulla viabilità mi consenta non è non è una cosa da fine del mondo inoltre e su questo la inviterei ad avere eh, le piastre logistiche, il collaboratore di Lupi, poi tutti promettono, ma in realtà lì c'è la condizione che lei Grazie. ha conosciuto. L'ultimissima, io ho fatto un'altra proposta rispetto alla, al sabato e alla domenica, la possibilità non soltanto di gestire, è già un passo avanti, gestire il semaforo dove c'è più fila, ma anche in assenza di mezzi pesanti, dello scorrimento a doppio senso di circolazione, che con due pattuglie, secondo me, non sono ingegnere che può dare le assicurazioni, ma potrebbe essere fatto. Grazie, non consigliere Coracci. Mezzi pesanti. Grazie, chiamo l'oggetto 195, interroga il vicepresidente, consigliere Lignani Marchesani, risponde l'assessore Bracco presenza di fotografie di Steve McCurry presso la Pinacoteca della città di Castello con relazione delle opere esposte all'incarico a suo tempo ricevuto dall'artista per la mostra dominata in Umbria, ovvero ulteriori incarichi conferiti alla giunta regionale con delibera. Prego il consigliere Lignani, due minuti. Grazie Presidente, ovviamente lo scopo di questa interrogazione non è solo di sapere il quantum totale ricevuto dal fotografo Steve McKerry con due successive delibere, una dell'anno scorso, che poi ha prodotto Sensation Umbria, di svariate di oltre 100.000 euro, 150.000 euro, con diritti successivi allo scadere dei 5 anni, e un'ulteriore delibera a cui ho fatto riferimento in questa interrogazione, la numero 498 del 12 maggio 2014, in cui si fa riferimento da un lato alla festa dei Ceri, ma anche ad altre foto, altri 70.000 euro. Vorremmo capire due cose essenzialmente, Assessore Bracco. La prima... Siccome ci si perde nei meandri di queste spese, vorremmo capire quanto, costa quanto costano, quanto sono costate queste foto di Steve McCarthy, in particolare quelle ehm, pubblicate, messe in mostra a Città di Castello nella Pinacoteca Comunale, ma prevenendo la sua risposta vorremmo anche capire se questo atto eh, nobile di Steve McCurry, di eh, dare i suoi diritti per il restauro di un'opera di Raffaello che abbiamo appreso appunto dai giornali, una delle due opere di Raffaello presenti in Umbria e che è sicuramente meritoria, che cosa si intende per cessione di diritti? Cioè quant'è? È tutto il suo compenso oppure solamente una parte? Visto che c'è questa occasione di questa interrogazione, vorremmo chiarezza da questo punto di vista anche per valutare... Positivamente aggiungo l'eventuale operato della Giunta perché se veramente tutto l'onorario di Steve McCarry andasse per il restauro di un'opera alzerei le mani ma vorrei in qualche modo capirlo. Se invece è un abbattimento delle sue, ehm, dei suoi, a mio parere, modesto avviso Ehm, onorari esosi eh, sicuramente ha fatto qualcosa di positivo ma era il minimo che potesse fare, grazie Prego Assessore Bracco Sì Presidente, grazie Allora, andando per ordine nella limonaia antistante la Pinacoteca di Città di Castello sono esposte 12 foto di eh, Steve McCarrie che fanno parte della prima eh, raccolta di foto di Steve McCarry nella disponibilità della Regione. Cioè fanno parte delle 100 foto che sono state realizzate a seguito del contratto dell'aprile 2012. La mostra è stata fatta sulla base di una pianificazione promozionale eh, fatta dal, dall'assessorato con eh, la Presidenza per far conoscere nel territorio dei vari comuni umbri le opere realizzate da, da McCary in Umbria. Ricordo che noi abbiamo avuto una prima esposizione a Foligno nel giugno 2013, poi a Perugia durante Umbragezza, ad Assisi in ottobre durante la, le celebrazioni francescane e la visita di Papa Francesco, a Orvieto durante Gens eh, eh, um, Winter, eh, a Terni per le feste valentiniane, poi a Città di Castello, le avremo a Bevagna per le Gaite e, e successivamente in altre località, località dell'Umbria. Eh, è un modo per far conoscere l'Umbria di McCary che nel frattempo gira per il mondo, come è noto e come è stato ampiamente illustrato. Cioè, è stata già, eh, e l'ho già ricordato, a New York, a Bruxelles... Uh, adesso in Argentina, cioè in varie parti del mondo, l'Umbria si presenta con le foto di McCarrie, ottenendo sempre un notevole successo. Uh, la, uh, fra l'altro questa mostra si inserisce anche, ed è un richiamo rispetto alla mostra che oggi è presente all'ex Fatebene Fratelli, a Palazzo della Penna, Perugia, con tutte le 100 foto di McCarrie, quindi noi abbiamo consentito, a tutti eh, i visitatori, a tutti gli umbri di vedere tutto il complesso delle foto di McKerry. Si tratta di eh, una mostra che ha già avuto tutt'oggi più di 16.000 visitatori e la prima edizione del catalogo sta per essere esaurita, tant'è vero che abbiamo dovuto promuoverne una seconda. Eh, il, la seconda pro, pro, progetto, cioè l'ampliamento la, la, del progetto Steve McKerry è legato a una successiva campagna, fotografica che McCary dovrà fare in Umbria. È iniziata nel maggio del, eh, di quest'anno con la sua presenza ai ceri. Eh, il problema dei ceri non è come si adombra nell'interrogazione una visita a una città dell'Umbria. I ceri sono stati assunti come simbolo della regione Umbria e quindi come tale noi riteniamo che quella festa meritasse proprio per il valore simbolico che i ceri hanno una campagna specifica. I 45 nuovi scatti saranno 45 nuove foto a disposizione della regione dell'Umbria per continuare la propria campagna promozionale a livello nazionale e internazionale legata alle immagini di McCurry. Costi complessivi, voi sapete, la prima campagna è costata 150.000 euro, io ricordo 1.500 euro a fotografia di McCurry, la nuova campagna, essendo 45 foto, sono 70.000 euro più o meno il costo a fotografia è lo stesso eh, ricordo anche che le eh, foto di, che McCarry propone alla regione sono migliaia siamo noi che con un gruppo di lavoro selezioniamo poi le 100 prima abbiamo selezionato le 45 dopo che ancora non sono state realizzate perché la campagna è appena iniziata che realizzeremo la... quindi complessivamente diciamo, la spesa è 150 più 70. Altra cosa è i costi vivi che hanno, che hanno Sessore, le vostre. Sessore, sì, sono 4 minuti. Il, il, noi abbiamo scelto l'opera di Raffaello, sulla base avevamo in un primo momento scelto quella di Castello, ma essendo sì, stata già restaurata, ci è stato detto che non ci si potevano mettere le mani per dieci anni. Quindi, avendo lui scelto Raffaello, la seconda era la Cappella San Sereo di Perugia. Gli, i, i, diciamo, I diritti a cui lui rinuncia sono i diritti sul catalogo e sui biglietti della mostra, cioè perché per contratto lui sul catalogo, con le sue foto che gira il mondo, aveva dei diritti d'autore e i diritti sui biglietti della mostra perché sono sempre opere sue che eh, in parte, fra l'altro a Palazzo Penna, sono esposte opere che integrano le cento della Regione, sono opere inedite. Quindi, il, alla fine della, della mostra, noi faremo il conto sui diritti dei cataloghi, i diritti su, sui biglietti dell'autore, quella sarà la somma grazie, che sarà a disposizione del, per il restauro. Chiedo scusa, ma siamo a 5 minuti. Prego il consigliere Lignani veloce, per recuperare. Grazie. Sono soddisfatto per l'informativa, perché è stata lucida, dettagliata e la ringrazio. Non sono ovviamente soddisfatto nel merito, perché... Vediamo che il buon McCurry rinuncia a una parte supplementare rispetto ai 220 mila euro e quindi, ripeto, il minimo che potesse fare, e ci mancherebbe altro, dopo che l'Umbria di fatto ha dato a lui quello che poteva dare invece a un concorso per giovani fotografi che potevano altrettanto bene promuovere le nostre immagini, nel mondo. Eh, sicuramente la ringrazio Assessore perché visto che lei ha sempre nel cuore Città di Castello per quanto riguarda eh, anche la questione di Raffaello. Ma non finisce ovviamente qua perché ci sono altre ombre in questa storia, non solamente l'esoso compenso di McCarry, ma ci sono anche le questioni a cui lei ha fatto riferimento, anche le questioni inerenti, il catalogo, il gruppo di lavoro, non vorrei che questo gruppo di lavoro fosse, oltremodo a cui lei ha fatto riferimento, fosse anche questo pagato. E beh, dopo che McCarry prende tutti questi soldi, decida lui qual è il top della sua arte e non un gruppo di lavoro più o meno qualificato. E poi appunto vorremmo comprendere e concludo quelli che sono costi di questo catalogo e le modalità di affidamento del catalogo stesso perché in tutta l'Umbria c'è questo andazzo che nella cultura ci sono gestioni di tipo familistico soprattutto quando vengono assegnati queste opere di catalogazione e di produzione tipografica. Non vorremmo che anche in questa occasione ci fosse stata lo stesso metro di giudizio invece che fare una regolare gara di preventivi per la costituzione e per la formazione e la produzione del catalogo stesso. Grazie, Consigliere. A questo punto chiamo l'oggetto 168, interroga il Consigliere Cintioli, risponde sempre l'Assessore Bracco. Prego, Consigliere Cintioli. Grazie, Presidente. Questa interrogazione è un'interrogazione presentata alcuni mesi fa, con la quale si intende fare chiarezza sulle prospettive della Fondazione per il, la conservazione e il restauro dei beni librari della Rocca albornoziana. Io vorrei ricordare che nel 1992, su iniziativa del Ministero, della Regione e del Comune, fu istituito a Spoleto il Corso europeo di formazione specialistica per la conservazione e il restauro dei eh, beni librari. Con quella eh, iniziativa e con la convenzione che fu stipulata nel dicembre del 1992, si istituiva il corso che tra l'altro prevedeva che l'iniziativa evolvesse in una scuola europea di conservazione. Pochi mesi dopo, nell'aprile eh, del 1996, diciamo, nell fu anche stipulato un accordo di programma per l'avvio di, di, di questi corsi, e tra l'altro fu anche diciamo, in qualche modo fatto un accordo di programma che prevedeva. La realizzazione e quindi la messa a punto presso la Rocca L albornoziana di tutte quelle iniziative che servissero proprio a eh, costituire la Fondazione per la Conservazione. Questa fondazione ha operato per eh, sei edizioni tra il 1992 e il 1995, ha diplomato ben 92 allievi finché con le modifiche legislative del 2004 ha dovuto porre fine alla, eh, formazione, eh, a questa esperienza formativa. Allo stato attuale la scuola di Spoleto non può erogare corsi di formazione per restauratori se non a patto di ottemperare a quanto previsto dai decreti del 86-87 del 2009 che in particolare eh, stabiliscono che l'insegnamento del restauro può essere impartito esclusivamente da tre tipologie di soggetti, dalle scuole di alta formazione, dai centri di, sper di ricerca, sperimentazione e studio presso i quali possono essere istituite o accreditate scuole di alta formazione oppure da altri soggetti pubblici e privati accreditati a tale scopo. Nell'Assemblea straordinaria del 29 novembre dell'anno scorso a cui lei ha partecipato, lei stessa ha ritenuto di fondamentale importanza l'approvazione da parte dei soci del piano di risanamento dell'esercizio 2012, considerata anche l'opportunità dagli incontri intercorsi tra la Fondazione del Restauro, tra la Regione dell'Umbria e il Ministero, per arrivare alla definizione di un accordo di collaborazione per le attività di formazione. Il Consiglio di, di, di amministrazione ha predisposto dopo pochi giorni una relazione. Da questa relazione risulta, che tra l'altro è stata condivisa sia dalla Regione che dal Ministero, dove si pone la necessità di verificare la volontà della Regione dell'Umbria in relazione alle seguenti prospettive. Tanto riprendere il rapporto tra la Fondazione, la Regione, il Ministero per i beni culturali e attivare insieme il corso di laurea ciclo unico quinquennale, che è l'unico corso che tra l'altro viene oggi riconosciuto proprio per garantire il titolo di restauratore. Di demandare alla Fondazione la formazione dei tecnici del restauro e dei tecnici del restauro con competenze settoriali, di demandare alla Fondazione la formazione specialistica e l'aggiornamento delle figure professionali che si occupano di beni librari e archivisti nel territorio regionale e di collegare l'operatività della Fondazione con quella della Protezione Civile in particolare con il laboratorio di diagnostica per i beni culturali di Spoleto, anch'esso collocato ormai da anni all'interno della Rocca Albornoziana, per avviare attività di ricerca, di analisi, valutazione dello stato di conservazione dei beni archivistici e librari anche in tempo di pace. Considerato che per dare inizio all'attività didattica nel mese di ottobre di quest'anno, del 2014, era necessario sottoscrivere, tra dicevo prima, la Regione, il Ministero, il Comune e la Fondazione, entro febbraio 2014 l'accordo con il Ministero, con questa interrogazione io vorrei conoscere quali azioni sta intraprendendo l'esecutivo regionale per addivenire ad un accordo tra Fondazione Mibac e le altre istituzioni, anche universitarie, interessate al rilancio della scuola per la conservazione e il restauro dei beni librari, in particolare per l'attivazione dei corsi di formazione anche di livello universitario. Grazie, collega Cintioli. Prego, Assessore Bracco. Sì, grazie Presidente, ma io vorrei subito ricordare che la Regione fin da, da subito, fin dall'inizio, è stata una promotrice e poi convinta sostenitrice della scuola spoletina, oggetto dell'interrogazione, tanto che nel 2013 aveva disposto nella, eh, diciamo, un finanziamento nella misura Sostegno alla formazione di eccellenza del FSC nel 2007-2013, che sarebbero gli ex FAS, tanto per, per eh, intendere. E, eh, queste risorse che sono eh, a disposizione della Regione sono eh, rimaste ancora inutilizzate per le incertezze che ci sono sul futuro della scuola. Per le motivazioni che ricordava prima il, eh, il consigliere Cintioli, e adesso io richiamo rapidamente. Noi abbiamo avuto un contatto con l'Università degli Studi di Perugia al fine di verificare la possibilità di attivare un corso di l'area quinquennale. Nonostante il favore espresso in merito da rappresentanti delle facoltà interessate, la vecchia facoltà di lettere tanto per, per intenderci e anche dallo stesso Prorettore, l'ostacolo è parso insuperabile nella riforma Gelmini che stabilisce per la costituzione di un corso di laurea la piena disponibilità di numero 8 docenti incardinati esclusivamente nello stesso corso di laurea. E non siamo riusciti a trovare 8 docenti che erano disponibili a incardinarsi in un corso di laurea di questo tipo. Nello stesso tempo abbiamo attivato rapporti con il MIBACT, in particolare con il Direttore Generale per le Biblioteche e gli Istituti Culturali, dottoressa Rummo, e il direttore dell'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Letterario, dottoressa Maria Cristina Misiti, al fine di poter addivenire ad un'intesa di cooperazione Stato-Regione per lo svolgimento di un corso quinquennale per restauratori da progettare insieme e da attivare congiuntamente nella sede dell'ICPAL di Roma e nella sede di Spoleto della nostra scuola. Due erano i fattori che ci convincevano della bontà del progetto, l'eccellenza rappresentata dalla Scuola di Spoleto nel corso degli anni e il prestigio internazionale che ha riscosso, e la forte carenza di risorse e di personale in dotazione all'IRPAL, che non consentiva all'Istituto di svolgere adeguatamente l'alta formazione, così come prevista dalla riforma Germini. Però ci sono state perplessità nelle stesse componenti ministeriali che ci ha impedito di, di dare rapidamente attuazione a questo progetto. Su impulso della Regione, grazie anche all'impegno del Presidente del CDA della Scuola, cioè l'architetto Bruno Guerri, noi abbiamo avuto più incontri a Roma, sia con i direttori generali ministeriali interessati, sia siamo arrivati a interloquire con lo stesso Ministro che ha manifestato disponibilità. E ci sembra che adesso negli ultimi contatti, la cosa possa mettersi nel, nel giusto cammino, sapendo però che ci sono eh, problemi eh, reali sulla realizzazione di un corso di laurea per la figura professionale del restauratore. Tant'è vero che stiamo pensando e rapidamente daremo diciamo, risposte pubbliche anche ad altre soluzioni come quello di una figura che il codice urbani comunque prevede che è quello dell'aiuto restauratore nel caso che non fosse possibile addivenire pienamente al corso di laurea quinquennale quindi dover ripiegare su un corso di laurea triennale. Al fine va, va rilevato diciamo, che noi abbiamo eh, un, queste disponibilità di risorse, pensiamo fra l'altro di collegare la scuola del restauro di Spoleto anche alla filiera beni culturali laboratorio del, del, eh, di diagnostica dei beni culturali, cioè quindi tutta la, la tematica del rapporto beni culturali e protezione civile, in un progetto più ampio che, che sarà all'attenzione anche della prossima programmazione delle risorse europee. Non mi riferisco soltanto alle risorse, ai fondi strutturali, quelli che attualmente e abitualmente noi utilizziamo ma anche al sostegno, ai programmi quadro a sostegno della ricerca scientifica cioè, e alle misure che noi troviamo su Horizon 2020 e, e Europa, Europa Creativa. Comunque c'è un impegno costante della regione a seguire questa eh, diciamo, districata materia no? cioè, e eh, noi cerchiamo di districarla e le prospettive a questo punto mi sembrano positive. Grazie Assessore Bracco, prego collega Centioli per la replica. Io ringrazio l'Assessore per diciamo, l'esposizione e quindi anche per l'illustrazione dello stato dell'arte a cui la Regione è giunta oggi. Io voglio soltanto fare eh, diciamo, alcune raccomandazioni, oltre che dichiararmi sicuramente soddisfatto rispetto anche all'impegno finale che l'Assessore ha declinato, eh, anche rispetto al collegamento tra la scuola di restauro del libro e il laboratorio di diagnostica. Vorrei ricordare che purtroppo la Fondazione Cassa di Risparmio in questi giorni è uscita diciamo, dalla dall'accordo perché sono due bilanci ormai in perdita e per eh, statuto diciamo, se non si pone rimedio quanto prima a questo stato di fatto c'è cioè il rischio che addirittura la scuola debba, la fondazione debba chiudere e quindi la scuola verrebbe messa a rischio. Quindi io spero che diciamo, le eh, rassicurazioni dell'assessore vengano, portino a risultati positivi nel più breve tempo possibile e che questa scuola che tanto. Diciamo, ha fatto anche per i beni culturali dell'Umbria possa continuare così come eh, diciamo, si vorrebbe far lavorare, ma soprattutto possa dare un contributo diciamo, ancora migliore anche a tutta la partita dei beni culturali della nostra Regione. Grazie. Grazie collega Cintioli. Passiamo all'oggetto numero 199, utilizzazione da parte di numerose amministrazioni pubbliche regionali di erbicidi rischiosi per l'ambiente. Il paesaggio della salute umana nella manutenzione delle banchine stradali, necessità che si pervenga all'abbandono di tale pratica, intendimenti della giunta regionale al riguardo, interroga il consigliere Dottorini, risponde sempre di nuovo l'assessore Rometti. Prego collega Dottorini. Grazie Presidente. Questa interrogazione riguarda l'utilizzo che molte pubbliche amministrazioni fanno di diserbanti chimici per la manutenzione delle banchine stradali. Da qualche anno a questa parte, infatti, a primavera, le banchine stradali e purtroppo anche diversi terreni agricoli assumono una colorazione arancione che testimonia inequivocabilmente l'uso di diserbanti sistemici a base di glifosate al posto del tradizionale sfalcio meccanico. Eppure noi sappiamo che l'utilizzo di diserbanti chimici per la manutenzione delle banchine stradali è una scelta pericolosa oltre che per l'aria e le falde acquifere, anche per la salute umana. Ma le amministrazioni pubbliche continuano a ignorare questo rischio e proseguono in questa pratica anacronistica e nociva che prevede l'utilizzo di sostanze ormai conosciute in tutto il mondo per le loro nefaste conseguenze sull'ambiente e forse sulla salute umana. Intendiamoci, noi sappiamo che in Italia, diversamente che in altre nazioni europee, l'utilizzo di diserbanti a base di glifosate è purtroppo ancora consentita. Ma questo non esime le pubbliche amministrazioni dalla valutazione dei rischi. Insomma, il fatto che possano farlo non significa che siano obbligate a farlo. I pareri su queste sostanze infatti sono discordanti. C'è chi ne sostiene l'assoluta innocuità e chi mette in guardia sulla possibilità che nella fase di degradazione si generino sostanze cancerogene che possono raggiungere la popolazione attraverso le falde acquifere. Tra l'altro, Assessore, sappiamo che nella nostra Regione è partita una raccolta firme contro l'utilizzo di questi diserbanti. Da qui la domanda. La Regione ritiene opportuna questa pratica e cosa sta facendo per indurre le amministrazioni ad evitarla? Condivide la necessità di un tavolo tecnico per giungere all'abbandono di questa pratica. Grazie. Grazie collega Dottorini, prego Assessore Rometti per la risposta. Grazie. No, sicuramente è un tema al quale dovremmo prestare più attenzione tutti. Diciamo che da parte a seguito di esperienze, soprattutto partite con l'ANAS, anche amministrazioni locali, in particolare la provincia ha utilizzato dal 2011 eh, diciamo, questa pratica per eh, diciamo, diminuire l'inerbimento delle pertinenze stradali. Questo viene fatto con un prodotto che si chiama Rodeo Gold, in termini commerciali, che è un prodotto naturalmente autorizzato dal Ministero della Sanità che tutti possono acquistare liberamente. Che secondo la scheda diciamo, tecnica di questo prodotto si degrada in 20 giorni per via microbiologica. Quando viene dato, la provincia mi dice che c'è l'accortezza a farlo in assenza di vento, e, e comunque viene motivato dalle amministrazioni che ne fanno uso, soprattutto con una grande, in un momento come questo di scarsità di risorse, per quel che riguarda la manutenzione stradale, con una differenza da un punto di vista economico importante, perché un per un chilometro si spendono 87 euro a fronte dei 970 che si spendono con il taglio tradizionale dell'erba. È difficile vietare per un'amministrazione regionale un qualcosa che è autorizzato dal Ministero della Salute. Credo che potremmo fare un approfondimento insieme a ARPA, insieme al nostro Assessorato alla Sanità e valutare diciamo, l'opportunità, sicuramente da un punto di vista ambientale non è una pratica virtuosa, perché comunque sono prodotti chimici che vanno nel nostro ambiente comunque in qualche modo si diffondono nel, nel terreno. E quindi eh, sicuramente cercheremo di fare un approfondimento con, eh, con organi che possono darci un contributo per fare una valutazione che a questo punto può essere sia da un punto di vista ecco, dei benefici, non dei benefici, dei, dei costi ambientali e anche di quelle che sono le motivazioni che portano l'amministrazione a utilizzare questa pratica, che sono un beneficio economico molto importante, come ho detto, e che nei bilanci attuali naturalmente ha il suo, ha il suo valore. Quindi ecco l'impegno che posso assumere come amministrazione regionale di fare una verifica, un approfondimento con gli enti che da questo punto di vista, anche l'Università, vediamo insomma, che da questo punto di vista possono darci un contributo per capire meglio, magari, ecco, e, e, saper dare, e saper dare una valutazione che ci possa consentire eventualmente di dare un indirizzo come amministrazione regionale, non certo prendere provvedimenti che sono, diciamo, eh, su prodotti autorizzati già a livello, a livello nazionale Grazie Assessore Rometti Prego collega Dottorini per la replica Ma, eh, Sicuramente eh, posso esprimere soddisfazioni per le notizie che, che ci ha dato per le informazioni che ci ha dato l'assessore. Rimango invece insoddisfatto sulle azioni da intraprendere perché noi chiedevamo attraver attraverso la nostra interrogazione l'istituzione di un tavolo tecnico che chiamasse anche le amministrazioni che fanno uso di questi prodotti a un, a un confronto per valutare le modalità per abbandonare questa pratica. Per quanto ci riguarda noi riteniamo che tutelare le falde acquifere e la bellezza del paesaggio della nostra regione sia più importante che risparmiare qualche centinaio d'euro per lo sfalcio meccanico delle banchine stradali. Tra l'altro i dati che ci riporta l'assessore sono interessanti. Se adesso per sfalciare un chilometro di strade occorrono quasi mille euro, io penso che se noi facciamo eh, una richiesta eh, a, a chiunque eh, al di fuori delle mura de, di queste istituzioni, ne troviamo tanti che per un decimo eh, si, eh, si offrono di sfalciare un chilometro di strade. Per di più ci risulta che tanti enti provinciali ma anche regionali sono con una sovrabbondanza di, di personali. quindi quei costi non sono uh, reali perché in realtà già c'è un personale che se non fa quel lavoro Magari se ne sta seduto in qualche ufficio senza, eh, senza fare eh, nulla. Quindi da questo punto di vista io ritengo che queste informazioni se sono corrette dal punto di vista formale non tengono in considerazione che quei soldi comunque si spendono ugualmente quello, quelli per il personale e che quindi potrebbe essere almeno utilizzato visto che non può essere giustamente mandato, eh, mandato a casa. Concludo solo dicendo che bisogna avere rispetto del nostro ambiente e che l'ambiente non è un bene inesauribile. Se si continua a trattarle in questa maniera, eh, non parlo solo rispetto a questo, ma cementificazioni e altre eh, forme di insulto che, eh, che si fanno sull'ambiente, alla fine quella che potrebbe essere compromessa è l'immagine stessa del cuore verde dell'Umbria. E questo sarebbe un danno ben più grave che non eh, quello eh, che riguarda le strade della nostra regione. Grazie. Grazie collega Dottorini. Chiamo a questo punto l'oggetto numero 194, iniziative che la Giunta regionale intende adottare in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato numero 2481 dell'8 maggio 2013 di condanna della Regione Umbria al risarcimento dei danni subiti dai comproprietari del compendio immobiliare sito in località Case di Sant'Orsola del Comune di Spoleto, a suo tempo illecitamente espropriato per la realizzazione di discarica dei rifiuti. Interroga il collega Zaffini, risponde sempre l'assessore Rometti. Prego collega Zaffini. Ma ehm, colleghi, Assessore, eh, per quello che riguarda questa benedetta discarica di Sant'Orsola non ci facciamo mancare niente, come si potrebbe dire. La, la, la notizia di quelle veramente interessanti che dopo vent'anni e oltre di esercizio della discarica finalmente arriva a compimento una sentenza che stabilisce che l'area eh, gran parte dell'area occupata dall dalla discarica è eh, in, in, in conseguenza dell'inefficacia della declaratoria di pubblica utilità eh, è stata occupata in modo usurpativo, quindi la discarica non avrebbe mai dovuto esistere, non avrebbe mai dovuto occupare quell'area e, eh, eh, e questo non lo afferma naturalmente. Eh, la sem il semplice buonsenso, ma lo afferma una sentenza del Consiglio di Stato che giunge a compimento. Era un'area non adatta a, a, ad ospitare una discarica, l'intero procedimento era viziato da eh, presupposti illeciti e, ed oggi arriva a definizione questa vicenda. Noi abbiamo più volte eh, evidenziato come la gestione della discarica Soprattutto per quello che riguarda non la parte tecnica della coltivazione della discarica ma la parte politica della gestione di quel sito è stata improntata quasi sempre ad un massimo di eh, pressapochismo, di eh, mancanza di programmazione, provane sia le, eh, i due eh, ampliamenti che sono stati approvati in, al, alla discarica, al sito della discarica e l'ultimo eh, terzo eh, sostanziale ampliamento eh, camuffato per eh, rielaborazione degli argini. Ora, rispetto a tutto questo, che è però assolutamente sintomatico, viene, ehm, come dicevamo, a compimento un percorso giudiziario avviato dai privati, proprietari dei terreni, che eh, debbono essere esarciti e debbono essere risarciti per effetto di una sentenza già del maggio 2013, quindi ehm, vecchia. Ora eh, si tratta di capire che cosa accade e che cosa attende la Regione a chiudere questa vicenda dal punto di vista giudiziario con i privati, ma soprattutto a chiudere quella benedetta discarica soprattutto a chiudere quella discarica che non doveva nemmeno essere in quel luogo e non doveva nemmeno esistere oggi, noi abbiamo ancora una discarica eh, eh, ampliata per la terza volta che accoglie rifiuti ma soprattutto non abbiamo la benché minima idea di dove dovremo portare i rifiuti dell'intero comprensorio una volta che finalmente dico io meglio tardi che mai la discarica dovesse chiudere quindi su questo eh, verte l'interrogazione grazie collega Zaffini prego Assessore Rometti per la, eh, per la risposta è una vicenda abbastanza complicata e anche per certi versi difficile da, da spiegare. E è una vicenda che parte da lontano, come ha detto il consigliere Zaffini. Nel 1995 un decreto del Presidente della Giunta regionale diciamo, che determina l'occupazione d'urgenza di questo terreno per realizzare una discarica. La valutazione che è stata fatta dagli organi che hanno valutato non è certamente rispetto al merito se la discarica dovesse essere fatta lì o no e sulle procedure che sono state utilizzate per, eh, per arrivare all'acquisizione di quest'area. Le due proprietarie fanno ricorso. I confinanti, quelli che stavano intorno, nel frattempo invece accettano l'indennizzo che la Regione aveva offerto per l'esproprio. Questo ricorso del 1995 nel 2003 va a buon fine per, che, per i ricorrenti e quindi il TAR di fatto dice che questa occupazione è stata un'occupazione illegittima che non poteva essere fatta in quei termini. Retrocedere l'aria naturalmente era impossibile perché nel frattempo la discarica era stata avviata e coltivata la norma, il testo unico sugli espropri prevede in questi casi che si vada a un indennizzo in danno rispetto a quello che è stata la procedura adottata e il Tar ha diciamo, il compito di definire l'entità. La sentenza per questo esce nel 2007 e alle due proprietarie viene liquidato un indennizzo di 200 non nulla come ho letto da qualche parte di 296 mila euro ciascuna le proprietarie sono due sorelle una fa ricorso una per una va bene l'indennizzo diciamo, che è stato previsto peraltro poi successivamente l'articolo 43 con cui veniva definita la procedura del testo unico la corte costituzionale lo giudica incostituzionale quindi tutta una vicenda assolutamente eh, complicata insomma peraltro gli eredi della sorella che aveva accettato l'indennizzo poi invece si uniscono all'altra per dire non va bene neanche a noi insomma una Diciamo, situazione che, da un punto di vista giuridico, ha avuto un percorso assolutamente controverso, ora però la sostanza definitiva è che noi abbiamo dal luglio 2013 la sentenza definitiva, attraverso una che indica una procedura che è un'acquisizione sanante a norma sempre del testo unico sugli espropri, e, e che quindi. Attraverso questa procedura verrà ricalcolato, viene ricalcolato un indennizzo aggiuntivo rispetto ai 296 mila euro che già sono stati erogati. Questo indennizzo aggiuntivo è già stato calcolato dai nostri uffici. Noi siamo e sono nelle condizioni di dire qui, rispondendo a questa interrogazione, che noi siamo nelle condizioni di chiudere la procedura nel giro di qualche settimana perché a seguito della sentenza che citavo prima è stato definito l'indennizzo aggiuntivo che dovremo eh, diciamo, eh, dare a a alle ricorrenti e quindi chiudere un po' tutta questa vicenda che parte vent'anni fa, quindi parte da, insomma, da, da altre eh, amministrazioni e che eh, comunque noi siamo tenuti a portare a compimento perché la discarica nel frattempo è stata coltivata, è una discarica che veniva prevista dal piano di, allora, non iati, ma dal piano di Bacino e dalla pianificazione regionale vigente in quel momento, per quella discarica non sono, previsti, non sono previsti nessun ampliamento, come ha detto ora il consigliere Zaffini, perché il piano regionale ne prefede la chiusura e quindi noi siamo solo per l'utilizzo dei volumi assentiti e quelli che sono consentiti in base alle, ai volumi appunto che erano già previsti e quindi non ci sarà nessun ampliamento di volumi su quella discarica come prevede appunto la pianificazione regionale. Grazie Assessore Rometti, prego collega Zaffini per la replica. È Sempre l'ultima frase quella che rovina i temi e i compiti del, de, in classe come sappiamo L'ultima frase è un'autentica menzogna perché la discarica di Spoleto è stata 3, 5, 6 mesi fa ampliata con la scusa della rimodulazione degli argini e, e tant'è che i conferimenti che erano stati sospesi, anzi erano stati cessati perché la discarica era finalmente chiusa, sono ripresi e quindi questo a riprova del fatto che è del tutto evidente, posto che nessuno la notte va nelle discariche a, a rubare i rifiuti e e per dare modo di recuperare spazio se i conferimenti sono ripresi Assessore mi pare del tutto evidente che la discarica che era chiusa è stata riaperta ed è stata ampliata altrimenti non si vede il motivo per cui sarebbe dovuta essere chiusa se non era, eh, se non era colma quindi eh, ripeto è, è la frase finale che eh, dà l'idea del di quello che afferma l'assessore, che è una serie di incongruenze, una serie di incompletezze. Fatto sta che oggi il magistrato, e i magistrati sono tutti uguali, eh? non è che sono bravi solo quelli che mettono in galera Berlusconi, insomma, sono tutti uguali, il magistrato dice che lì quella discarica non ci deve stare, non ci deve stare perché c'è un'occupazione usurpativa, testuali parole, del sito, questo succede dopo 20 anni, discarica tre volte ampliata, io voglio sapere, Assessore, al di là del fatto che la Regione deve pagare anche per interrompere un percorso di interessi moratori, ulteriore danno, possibile danno orariale, insomma io consiglierei di chiudere questa partita pagando prima possibile ma soprattutto chiudere questa benedetta discarica, perché lì non ci deve stare, non ci può stare, anche nel momento in cui voi sanate... Il percorso giudiziario con i privati rimane evidente che c'è un tribunale che ha stabilito che lì c'è un'occupazione usurpativa di un'area privata, quindi questa discarica, Assessore, deve essere rapidamente chiusa e soprattutto ci dovete dire, dovete dire ai cittadini di quell'area, ho finito Presidente, grazie, dove saranno portati i rifiuti nel momento in cui finalmente questa discarica chiude, questa cosa ancora non l'abbiamo capita. Grazie, collega Zaffini. Andiamo con l'ultima question time, oggetto numero 198. Informazioni in merito al taglio di corsa del trasporto pubblico locale posti in essere da Umbria Mobilità. Stato della redazione da parte della Giunta regionale della proposta del nuovo piano regionale dei trasporti ed annesso piano di bacino unico regionale. Interroga la consigliera Rosi e risponde sempre l'assessore Rometti. Prego, collega Rosi. Grazie, Presidente. Ammesso intanto preso atto caro Assessore che da notizie di stampa risulta che a partire dall'8 giugno appena trascorso sono in vigore i nuovi orari sia per i treni e autobus urbani e interurbani di Umbra Mobilità. In particolare nell'ambito di questa nuova programmazione sia per quanto riguarda i servizi sono previsti altri tagli sia per autobus che per altre corse nei giorni festivi. Si ricorda anche che l'assessore Rometti, in una recente dichiarazione in relazione ai tagli dei servizi su gomma paventati da alcuni comuni ha precisato che nel giugno dello scorso anno è stata sottoscritta un'intesa con la quale la Regione e gli enti locali sottoscrittori dei contratti di servizio si sono impegnati a mantenere i chilometri stabiliti a quella data, fino alla scadenza di validità della stessa intesa per questo si interroga la Giunta per quanto riguarda che chiarisca affinché chiarisca la quale situazione relativamente al taglio delle corse del trasporto pubblico locale posti in essere da Umbria Mobil in coincidenza con l'entrata in vigore dei nuovi orari per treni e autobus urbani e interurbani, ma anche riferisca del dettaglio a che punto sono le procedure per la redazione del nuovo piano regionale dei trasporti ed ha messo un piano di bacino unico regionale del trasporto pubblico regionale e locale, per i quali, in considerazione della recente complessa evoluzione normativa in materia di trasporto pubblico locale, e, per, e della avviata riorganizzazione dei servizi di trasporto regionali che occorre espletare anche la procedura per la valutazione ambientale strategica grazie grazie collega Rosi prego Assessore Rometti grazie dunque la, per quel che riguarda la riduzione dei servizi è una scelta diciamo, intervenuta da parte dell'amministrazione comunale di Perugia riguarda il servizio urbano di Perugia e in effetti è una riduzione che non era prevista negli accordi che come soci erano stati fatti Sì, sì, beh, è naturalmente gli organi del Comune di Perugia. Questa riduzione ammonta a 170.000 100 chilometri: 100.000 che vengono diciamo, eh, in esercizio a Umbria Mobilità e gli altri 70.000 al consorzio delle imprese private diciamo, che esercitano il servizio nel Comune di Perugia. E quindi questa è una riduzione che, sulla quale io auspico che la giunta, nuova giunta comunale ritorni e che si possa quindi ripristinare il livello di servizi che esisteva nel Comune di Perugia e che era diciamo, dentro la programmazione del Comune di Perugia. Per quel che riguarda i servizi extraurbani, ad oggi con la nuova orario che abbiamo non ci sono tagli né nelle linee extraurbane né in quelle autolinee, servizi diciamo, attraverso autobus che servizi ferroviari. Per quel che riguarda il nuovo piano regionale trasporti, la proposta che l'amministrazione regionale ha fatto è consultabile nel sito, era prevista la, è prevista la presentazione pubblica entro la metà di luglio, era prevista per la verità eh, con qualche, con, prima di, della data che sto dicendo, però naturalmente la nuova amministrazione comunale di Perugia, dobbiamo come dire, informare anche la nuova amministrazione comunale di Perugia di quella che è la programmazione che si sta realizzando e quindi verrà diciamo, presentato pubblicamente a tutti i soggetti coinvolti ragionevolmente entro la metà di luglio. E comunque è già consultabile nel sito della regione e è vero, risponde al vero l'affermazione della consigliera che comunque... È un piano sottoposto a valutazione ambientale strategica che è in corso in questo momento e che quindi è uno dei passaggi che dobbiamo fare per poter andare all'approvazione definitiva del piano regionale e del piano di bacino che stanno andando avanti di pari passo in assoluta diciamo, come dire, collaborazione con la provincia, con le due province di Perugia e Terni per avere quindi un nuovo, un, un, un nuovo quadro programmatorio dei servizi in questa regione, la nuova offerta di mobilità che la nostra regione sarà in grado di garantire ai cittadini umbri per i prossimi anni, e quindi propedeutica anche alla gara per l'affidamento dei servizi che dovrà essere realizzata subito dopo. Grazie Assessore Rometti, prego collega Rosi per la replica. Sì, grazie Assessore, quindi da metà luglio avremo il piano dei trasporti regionali che insomma è da, un da tempo che lo stiamo aspettando nella speranza che ovviamente venga fatto col concetto e il criterio che il servizio debba essere sempre quello economico, efficace ed efficiente e che vada proprio alla salvaguardia ovviamente dei cittadini per mantenere questo servizio dei trasporti che anche se in parte è diventato insomma, privatizzato ma comunque rimane un servizio pubblico. Grazie. Grazie collega Rosi, finisce qui eh, la seduta di Question Time. Abbiamo trasmesso la seduta dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria del 17 giugno 2014, dedicata alle interrogazioni a risposta immediata Question Time.